Nessuno, senza una lira, senza niente, strimpella nei localetti a New York e come lui ce ne sono tanti altri, fra cui probabilmente una ragazza, che anche lei è arrivata in città e si è inurbata, come si dice, e la città però l'ha presa qui, contrariamente a lui che bene o male ce la farà, ecco, lei è una che chiaramente, poverina, non... E squilla il telefono di lui una notte, a quanto pare. E arriva questa telefonata piangente di lei. E lui, probabilmente sul momento, come accade a noi che facciamo questo mestiere, balbetterà qualche cosa. Ma poi, il giorno dopo, risponde a modo suo. E risponde con una canzone. E visto che la canzone, visto che la ragazza si chiama presumibilmente Ramona. Sole. Ed è talmente semplice, che va accompagnata con. sembra una cosa nostra, che ne so, delle che potrebbe farla a casa dei. <ride> <ride> eh. Ramona, ti voglio vicina. I begli occhi so' chiusi, dissolti gli spasmi di pena nei sensi riaccesi. I fiori in città san di vita o di morte di pena. E trattare col fato è solo tempo sprecato Ma è un'idea che a cantarla non rende Ridammi le labbra spaccate dal sole La pelle, la forza paesana La mossa radiosa che incanta la mia meridiana Mi offende vederti, cercare di unirti ad un mondo che è un semplice inganno. Bambina, son schemi, son vuoti teoremi, ma vedi che male ti fanno. Si vede, si sente, tanto in gola. parole e non sai cosa fare se restare o tornare laggiù nel tuo sole ti hanno spinto nel fondo dipinto la fine del mondo ma non è vero non è reale qui non c'è niente che ti assale tranne i sogni che fai se stai male non sei tu che dicevi son meglio di niente e niente è meglio di me e se è così devi anche credere che non c'è vincere che non c'è perdere in serbo per te gli eventi le forze gli amici sono questi tuoi guai ti nietano ti imprimono che giusto a modo loro è sbagliato nel modo in cui sei anarrettante ma presto le mie frasi resti come un cerchio di vuote parole e lo so fin Troppo bene che non c'è consiglio che vale. Tutto va, tutto torna, tutto passa e si trasforma, tu fa quel che senti nel fondo. E chissà domattina va a capire, bambina, sarò io a chiamarti.